Sì, diversi punti della città di Polteraniano sono coinvolti e siamo da Palazzo di Città ma si continua lungo tutto il percorso. Sì, eh, l'attrazione principale sarà qui su Palazzo di Città dove ci sarà un videomapping architetturale realizzato da tre studi di design eh, di livello nazionale che hanno alcune esperienze anche a livello internazionale e che eh, speriamo insomma riusciranno ad offrirci uno spettacolo davvero eh, suggestivo ed emozionante. Si continua poi? Si continua poi su Via Marconi dove ci sarà questa opera di paint mapping che prenderà vita nel corso della tre giorni, quindi vedremo in realtà eh, l'effettiva vita dell'opera già dal sabato e sempre su, nei giardini lì di Via Carducci e Via Marconi ci saranno alcune piccole installazioni come la Digital Door che è un'installazione interattiva che eh, siamo sicuri sarà molto divertente per il pubblico. La ville come lucide artista di Salerno? No, eh, essenzialmente Faville è un progetto totalmente diverso dalle lucide artista di Salerno, è ovviamente è un progetto molto più piccolo rispetto a quello di Salerno è un progetto a nostro avviso che può essere complementare, che nel corso degli anni possa eh, contribuire a completare l'offerta tra Salerno e Ponte Cagnano che è un territorio eh, che è proprio confinante ovviamente con il capoluogo eh, città del campano. Insomma. Il progetto interattivo avrà la sua massima eh, esposizione di sera oppure sarà fruibile e visitabile anche di giorno? No, solo di sera, perché ovviamente le opere prevedono l'utilizzo di alcuni videoproiettori che eh, con la luce sarebbe impossibile. Sì. Fare turismo ovviamente, fare accoglienze, portare numerose persone qui a Ponte Cagnano è questo l'obiettivo? Sì effettivamente noi abbiamo pensato di fare uguale perché in primis abbiamo bisogno di un po' di turisti a Ponte Cagnano. Ci tengo a precisare che noi paghiamo un po' lo scotto dell'anno zero perché non abbiamo storicità. Tutti i finanziamenti che noi puntualmente chiediamo alla Regione siamo penalizzati sui punteggi perché non c'è nessun tipo di solicità. quindi ci battiamo anche contro tutte le manifestazioni che si organizzano nel periodo natalizio finanziate dalla Regione. Quindi siamo stati bravi, veramente siamo stati molto bravi a recuperare questi fondi per far sì che per tre giorni sia i cittadini di Pontecagnano non hanno la necessità né di andare Fuori, Quindi andare a festeggiare il Natale da qualche altra parte. I nostri giovani eh, possono tranquillamente rimanere qui a Ponte Cagnano e che abbiamo pensato appunto di organizzare questo concerto per far sì che non vadano eh, fuori ma soprattutto che le famiglie non sono costrette solo ed esclusivamente a scendere per andare a mangiare una pizza. Ma di vivere eh, la città abbiamo fatto in modo che eh, per tre giorni, a tutte le ore, in quasi tutti i luoghi principali del paese, ci sia una manifestazione. In conferenza ha detto non vogliamo che Ponte Cagnano sia soltanto un dormitorio. Sì, Ponte Cagnano non deve essere solo un dormitorio, Ponte Cagnano ha tutte le potenzialità di essere vissuta, abbiamo un tasso di criminalità molto basta. io vi parlo da mamma, ho tre figli e hanno, veramente, hanno proprio uh, conquistato una dimensione, io sono molto tranquilla quando stanno, uh, quando stanno in giro, siamo un'amministrazione giovane, un'amministrazione ecco, sfambillante possiamo dire, abbiamo tutte le potenzialità e le capacità per far sì che Ponte Cagnano a 12 mesi all'anno sia vissuta con eventi, manifestazioni e tant'altro. Nicolotto, una moderna vicino alla modernità delle luci o delle attrazioni delle visive. Le ombre, no, perché si è parlato delle luci d'artista ovviamente e quindi in questo senso Faville secondo gli intendimenti dell'amministrazione aspira a diventare una manifestazione di carattere regional nazionale, quindi in questo senso sicuramente sì, siamo vicini perché siamo vicini a varie manifestazioni sul territorio di varia natura, questa amministrazione è molto come dire Articolata ed è molto attiva, noi abbiamo anche un nostro punto vendita. Un nostro ristorante qui nel Maximo di Ponte Cagnano. Occupiamo dipendenti maestranze locali e siamo contenti di poter dare una mano. Modo come per tornare al territorio quello che viene preso tra virgolette? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi lo facciamo attraverso varie iniziative. Pochi sanno, solo più o meno gli addetti ai lavori o quelli che si occupano del terzo settore, noi abbiamo una fondazione in Italia che ha case di accoglienza, che si chiama la fondazione Ronald McDonald's, che ha delle case di accoglienza dove vengono ospitati i genitori di bambini lungodegenti, prevalentemente purtroppo malati di tumore, e quindi per esempio quella è una delle iniziative che noi alimentiamo con la nostra attività.